Non preoccuparti, Gioia, quando verrà la rivoluzione ci ribelleremo e vi uccideremo tutti. Oh, ehi! Hey, fate le prigioniere anche voi? Sono stanca di essere la prigioniera di oggi. Mi sento intrappolata. Quello ti ricorda gli anni che hai passato intrappolata dentro lo specchio? Oh. Mi uscire! No, di certo. Ok, era per sapere era stato mai permesso di stare seduta così a lungo? questo è imbarazzante e se anche le avesse evitate la sua perla non avrebbe gridato all'armata 118! un <coughs> 118! come faccio a non cadere picchio l'aria con fiore è vero prende qui prende anche qui prende Vodafone Station Revolution con wifi quattro volte più potente di un modem tradizionale. La fusione è una tattica sciocca per far diventare più forti delle gemme deboli. Ti stai mettendo in imbarazzo? Ho visto chi sei veramente <ride> una patata cotta al vapore. <ride> Bada bomba. Mm. Yeah! Mm. E <tossi> <tossi> ah, che cosa posso aiutarmi? Una cammella con crema? Ti va della musica? Questo era il preferito di Rosa Fanno da soli, ah, ah mi risapmi che vorrai ah. E dov'è la gemma che ti ho assegnato? Jasper, lo sappiamo dov'è Jasper? Ho finito! Finalmente sono una bellissima farfalla! Guarda, animazione, animazione, ad alto prezzo. Perla, ti piacciono le torte? Eh, mangiare che cosa disgustosa, masticare quella poltiglia, inghiottire quella roba mischiosa e l'idea di farla poi uscire, un'esperienza assolutamente terrificante Certo che mi piace. Ciao gamer, facciamo un gioco, ipotizziamo che tu scarichi League of Legends in questo esatto momento, inizi a giocarci e ci stai subito in fissa. Peridotto non tornerà mai più. Mm? Oh, invece è già tornata. Non respirar tu quello è spasito. Sì. che te dica cos Guarda cosa sto per fare, ma come faccio a non scivolare? Ora mi metto a gridare un po', guarda le nuvole che fanno spare. Ieri sera stavo guardando una trasmissione su un certo Hitler Qualcuno dovrebbe fermarlo sì. Questa rosa non è mia Ma la prendo perché tanto paga Greg Sto gridando come una pazza Da 20 minuti e Greg non si alza Rosa Il tuo sedere dai